Allora Marco, la mia prima domanda è come è nata la tua startup Locals? Allora praticamente mh, circa un paio di anni fa lavoravo qui a Berlino e sono stato contattato da una ragazza americana che lavorava per Viable che è una startup am appunto americana che fa una cosa molto simile a quella che stiamo sviluppando noi per l'Italia. Quindi già da allora mi era venuta l'idea di... Um, importare questa, questa soluzione in Italia e adattarla ad uno che è un paese diciamo, più turistico al mondo, uno dei paesi più turistici al mondo. Un anno fa, poi ovviamente questa cosa è rimasta un po' nel cassetto perché stavo facendo altro e quindi è rimasta lì, un anno fa, sempre qui a Berlino, ho saputo di un altro progetto che ha iniziato a fare più o meno questa, questa start-up di viaggi, esperienze, eccetera, eccetera, e allora mi sono praticamente deciso a riaprire quel cassetto e appunto tirare fuori la mia idea e iniziare a rielaborarla, ad adattarla al territorio italiano e anche appunto studiando quelli che potevano essere i problemi, le casistiche varie eccetera eccetera, da lì appunto è nato, è nato Lucas e ad oggi siamo quasi in fase di lancio per cui <ride> direi che siamo sulla buona strada. Ecco. Infatti mi potresti spiegare come funziona effettivamente per chi utilizza ehm, il tool? Sì, allora praticamente è un marketplace per le esperienze in Italia e all'estero, ovviamente partiremo dall'Italia perché è la nostra nazione e come già detto prima è uno dei territori europei più turistici eh, con, con eh, più esperienze ecco. e quindi da una parte ci saranno i viaggiatori, che tramite la piattaforma verranno messe in contatto con le persone locali, esperti locali, che li guideranno appunto in tutte quelle che sono delle esperienze che vanno al di là delle visite guidate da cartolina. Insomma. Nel momento in cui qualcuno effettivamente vuole fare un viaggio, per esempio in Italia, poi ha l'occasione di incontrare direttamente l'altra persona oppure in realtà è semplicemente uno scambio virtuale? No, assolutamente, si, si incontrano di persona, eh, nel senso che online in, stiamo cercando di farlo in tre passaggi, quindi il più rapido possibile si riesce a inserire la destinazione, cercare eventualmente delle macro-categorie di interesse Uh, venire in contatto con le persone che offrono le varie esperienze, prenotare direttamente online, pagare ovviamente direttamente online e poi una volta arrivati sul territorio incontrare queste persone che li portano, li guidano uh, e condividono con loro le loro conoscenze. Chiarissimo, ci sono dei costi relativi all'utilizzo all del servizio? Eh, sì, allora il, appunto il portale tratterrà una, una fee che abbiamo calcolato intorno al 10% divisa in 8 e 2%, quindi l'8% verrà addebitato diciamo, a chi eh, prenota entra il 2% a chi offre il servizio in modo tale che ci sia un, uh, un giusto equilibrio tra le, tra le due cose, insomma, così che chi prenota ha delle sicurezze eh, riguardo al, alla qualità del servizio, dei pagamenti e tutto quanto, e dall'altra parte chi offre il servizio avrà delle, praticamente il, quasi il 100% di quello che è il prezzo che stabilisce gli verrà debitato poi direttamente tramite il sito e anche lui avrà appunto la sicurezza dei pagamenti online del cliente eh, diciamo verificato tramite social media e queste cose e quindi si crea una community che è molto unita e verificata ecco. Puoi spiegare nel dettaglio magari eh, un po' della tecnologia che ci sta dietro? Sì, più o meno, nel senso che ovviamente io non, non mi occupo dello sviluppo, ehm, però ehm, due, due cose sullo sviluppo verrà fatto ovviamente in Java, che è una tecnologia abbastanza sicura, riporto le parole dei programmatori, e ovviamente stiamo pensando già a una versione mobile, quindi da, da subito, insomma, subito dopo il lancio ci butteremo subito in quest'altra avventura o esperienza, ecco, visto che parliamo di esperienze, in modo tale da uh, dare un servizio che sia a 360 gradi al cliente, e, mh, ovvero appunto la piattaforma mh, sicura, testata, uh, con dei feedback eh, relativamente anche importanti e un'applicazione uh, un mobile, a presumo un IOS inizialmente, ma è tutto da definire, eh, per appunto dare la possibilità anche a chi arriva direttamente sul luogo di essere geolocalizzato e di trovare poi quello che più gli piace direttamente sul posto. Qual è il vostro modello di business dunque? Eh, beh, allora ehm, diciamo che praticamente, come hai detto prima, noi mettiamo in contatto i viaggiatori, eh, io li definirei esploratori, con eh, appunto delle persone locali, degli esperti locali, e in tutto il passaggio ehm, tra i pagamenti e le varie cose, noi tratteremo questa eh, fee non mi viene la parola in italiano scusa mm. sì. e, e, che appunto sarà il nostro revenue model e, e che sarà la base di tutto il modello insomma useremo eh, quello che è eh, che potrei dire il modello testato e che funziona che attualmente usa Airbnb chiarissimo um, potresti dirmi a quali insomma, da dove è venuta l'ispirazione? A quali altre start up o altre attività vi siete ispirati eventualmente? Um, sì, beh, allora, i nostri due più grandi competitors al momento sono Viable e Gizzi. Mm -hmm. Viable, come ti dicevo appunto, che è quello che ha dato il tutto. E Gizzi, che poi è stato quello che ha consolidato la, la, la mia teoria. Eh, Viable eh, opera solamente sul territorio mh, di opera a livello mondiale ma più che altro in America e Ghizzi anche loro sono mh, basati a Berlino ma anche loro operano solo su grandi città eh, quello che noi vogliamo dare in più è il fatto di sviluppare un territorio quindi in questo caso l'Italia in tutte le sue particolarità in tutte le sue piccole località quindi un uh, servizio a 360 gradi in modo che chi venga effettivamente a visitare l'Italia non sia, diciamo, perso tra uh, le solite grandi città, quindi Roma, Firenze e Venezia per citarne alcune. Chiaro. Um, quali sono gli obiettivi per i prossimi 6-12 mesi, diciamo? Bella domanda, <ride> Allora, eh, innanzitutto come dicevo prima eh, partiremo subito dal lancio con eh, lo sviluppo dell'applicazione mobile che è un, eh, un vantaggio per il momento che potremmo avere in quanto i nostri servizi che ho citato prima non offrono un servizio di geolocalizzazione mobile Uh, ovviamente uh, creare una community importante non solo per gli online addicted ma anche per uh, famiglie, backpackers, uh, coppie in viaggio di nozze quindi molto vasta da una parte e dall'altra creare una community importante uh, di esperti locali che avranno appunto la possibilità di entrare in, in, questo, in questo portale ed offrire quello per cui hanno, eh, hanno studiato, ecco. quindi di, direi che i tre obiettivi fondamentali sono quello di promuovere e eh, far riscoprire il turismo nel, nel nostro paese e eh, appunto creando una piattaforma web e mobile che sia semplice da usare e alla portata di tutti, ecco, con dei costi relativamente contenuti. A che punto siete in questo momento con il lancio eh, della nuova piattaforma? Allora, um, Siamo quasi pronti, nel senso che saremo online in circa un paio di settimane con una beta privata che diventerà poi beta pubblica nel giro di allora se sono due settimane, tre settimane, quindi nella, nel giro della settimana dopo, in modo tale da avere i primi feedback sul prodotto online e vedere come migliorarlo, se migliorarlo e se ci sono dei bug, eccetera, eccetera. Per cui direi che in 20 giorni dovremmo essere online con la prima beta privata. Quanti utenti pensate di raccogliere nei primi sei mesi e magari nei primi 12 mesi? Il più possibile, <ride> nel senso che allora, ehm, per il momento c'è un'ottima risposta dal punto di vista degli esperti locali, quindi eh, attualmente eh, non ho numeri alla mano però grosso modo posso dire che abbiamo, dovessimo iniziare domani con eh, tutta Italia potremmo avere già 100 esperti locali eh, disposti ad offrire le loro esperienze dal punto di vista invece dei viaggiatori, ovviamente i numeri sono al momento un po' maggiori, nel senso che eh, abbiamo dalla nostra il fatto di eh, essere a Berlino in questo momento, eh, per cui siamo a contatto con una comunità molto internazionale e quindi abbiamo la possibilità di rivolgerci, di rivolgerci a più persone di diversi luoghi, per cui a parte i quasi 500 fan della nostra pagina Facebook, direi che mh, siamo già sulle 600 eh, probabili utenze, ecco. per appunto i prossimi mesi speriamo di raddoppiare anche perché no, triplicare i numeri, eh, però poi vediamo anche come, come sarà la, la risposta al, nel momento in cui il sito sarà online. Bene, ehm, Un'ultimissima domanda, a quanto ammonta in media eh, il compenso diciamo per l'esperto locale? Allora, noi abbiamo calcolato una tassa media, un costo medio, diciamo, di 40 euro. Eh, ovviamente poi ci sono da meno, quindi potrebbero esserci. Di, ipoteticamente dei jogging tra i monumenti che potrebbe costare dai 10 ai 15 Euro a persona oppure qualcosa di un po' più eh, costoso che potrebbe essere un giro in elicottero piuttosto che che ovviamente ha dei costi più elevati, siamo sul 120-150 Euro dipende anche dal tipo di mercato poi che verrà ehm, sviluppato di più però un costo medio de, di una transazione è stato calcolato sui 40 euro. Chiarissimo, va benissimo Marco, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. Grazie a te.